Grazie Presidente. E, anche in questo caso si tratta di una mozione largamente superata dai lavori della Commissione, dai lavori d'Aula, perché poi ricordo che è stata approvata una mozione il 15 aprile, dopo appunto i primi, primi ordini del giorno che sono stati approvati già a marzo, insomma nei primi consigli straordinari, che andavano più o meno in questa direzione e via via si è andati definendo in modo sempre più dettagliato uh, quelle che sono poi le proposte che vanno nella stessa direzione seppur con le uh, diciamo, dovute di divergenze di opinione su alcune questioni che sono state sollevate dagli stessi promotori in aula. E, in particolare la durata delle concessioni. Ecco, eh, Sembra che la deroga del governo temporanea di sei mesi debba in qualche modo essere considerata un vincolo per il comune. In realtà la deroga, non la deroga va oltre le necessità delle occupazioni per i tavoli e sedie, quindi di questo poi entreremo meglio nel dettaglio quando discuteremo le delibere che porteremo in aula, spero il prima possibile. Eh, stiamo aspettando i pareri degli uffici e dei eh, degli municipi in merito alle delibere, quindi non vediamo l'ora di poter discutere eventuali emendamenti apertamente, abbiamo già detto con l'opposizione, ai quali abbiamo aperto mh, diciamo, qualunque tipologia di eh, emendamento possibile alla delibera. E, mh, ricordo che… Eh, sulla durata ehm, il, la, la proposta del PD eh, va in sintonia più o meno con la deroga concessa a livello governativo eh, dal Ministro Franceschini, che è limitata nel tempo, eh, che non specifica quali siano le deroghe per soprintendenza e sovrintendenza, mentre eh, qui non stiamo parlando di eh, mettere le luminarie infiggendole a palazzi storici vincolati, ma stiamo parlando di occupazioni eh, di suolo pubblico con tavoli e sedie che già le leggi vigenti eh, prevedono, che non, per, per i quali prevedono che non sia necessario il passaggio presso la sovrintendenza e questo è un elemento molto importante di cui gli uffici devono tener conto nei loro giudizi. Noi a, esamineremo nel dettaglio tutti i eh, queste mh, osservazioni ma poi eh, faremo quello che è giusto per salvare le attività produttive non sono i ricorsi che devono orientare anche se bisogna tener conto anche di questa eh, possibilità ma è il bene comune rispetto dei principi costituzionali del lavoro, della libertà di impresa e anche della tutela della sicurezza del decoro eh, in questo momento c'è un rischio chiusura per decine di migliaia di attività e perdita di 100.000 o 150.000 posti di lavoro. Ecco, questo è un elemento sul quale dovrebbero riflettere tutti, anche le associazioni che dovrebbero mettersi forse una mano sulla coscienza, associazioni di cittadini che vedono quasi come un attacco l'uso del suolo pubblico. Ecco, lo è quando è abusivismo. In quel caso, noi interverremo. Eh, fermamente per condannarlo. Non lo è quando ci sono dei tavoli e sedie eh, decorosi messi in, dello, in modo decoroso che possono permettere la, la vita delle attività produttive e su questo sinceramente non possiamo eh, ignorare il grido d'allarme da parte appunto delle associazioni. Per questo stiamo lavorando penso tutti con un obiettivo comune. Eh, essendo superata questa, il contenuto di questa mozione ci asterremo dal votarla. Insomma.